In questo video vorrei parlarti del vero segreto di ogni mago reale. Un segreto che è stato spesso occultato, insabbiato da, da tantissimo altro fumo, che è stato gettato negli occhi direttamente, negli occhi delle persone. Basti pensare che nel mondo antico la magia era vista come la scienza iniziatica dell'Io cioè il vero percorso di conoscenza ma soprattutto di liberazione della percezione ed ecco che quindi andavi veramente a trasmutare eh, un essere umano in uno completamente divino o comunque questa era una delle possibilità che davano in ogni caso liberazione, perché tu iniziavi ad essere veramente co-creatore del mondo e co-creatore del sogno, perché ne conoscevi le leggi e iniziavi veramente ad avere nel pugno della tua mano tutta la conoscenza relativa alla legge della manifestazione. Ed è chiaro che questo non va bene a chi invece vuole magari detenere un potere sopra alle masse, sopra a tante tante altre persone, ok? Ecco perché come scienza di verità e di liberazione la magia è diventata esattamente l'opposto, cioè una illusione. E questa cosa qui, a partire dai media, cartoni animati, eccetera eccetera, è stata così tartassata nel, nella testa delle persone con l'unico scopo di far penetrare questo messaggio, cioè che la magia è illusione, fantasia, questo messaggio nel subconscio e ovviamente nell'inconscio collettivo. Perché sempre lì si va a parare. Quando si vuole dominare una massa è sufficiente mettere i giusti simboli e sigilli nell'inconscio collettivo vi faccio un esempio concreto la M del McDonald's tutti la conosciamo perché è penetrata nell'inconscio collettivo non profondamente come ad esempio il simbolo del nazismo simbolo di fortuna e prosperità e movimento reale della vita a favore stato marchiato completamente a sangue Detto questo, comunque, non allontaniamoci dal nostro argomento di questo video. Il vero segreto del mago, che quindi conosce le forze e le può cavalcare, e le può modificare, e le può evocare, e le può bandire, non è certamente un segreto di fantasia eh? o un segreto a cui tutti possono arrivare. Perché, vedi, il cammino del mago e tutto il suo addestramento che dura una vita intera in realtà ha uno scopo ben preciso che permette al mago di agire in un modo, nella realtà di tutti i giorni, in un modo che gli altri considererebbero miracoloso. Ma il mago non fa mai neanche un miracolo. Conosce quello che sta facendo. Cosa succede? Che siccome il suo percorso di apprendimento e di addestramento consiste nel fronteggiare ed incontrare determinate forze e continuare a ritmizzarle dentro il proprio essere, Fino a quando queste forze non sono completamente conosciute? Un semplicissimo esempio sono le forze planetarie, che ovviamente non sono assolutamente i sette pianeti. I sette pianeti sono visti come manifestazione, espressione danzante e vivente delle sette forze planetarie, ma... Tali forze si trovano naturalmente, e ce lo insegna l'antica conoscenza delle segnature magiche, nella natura intorno a noi. Vediamo delle piante, vediamo degli animali, vediamo dei frutti, vediamo delle radici, e ne possiamo vedere la segnatura planetaria. Cioè, se sono una pianta di Marte, una pianta di Venere, una pianta di Mercurio. Tutto ciò, naturalmente, quando viene letto nei libri come un ricettario, ha un certo potere, ma il mago che in sé ha veramente conosciuto tali forze le ha sperimentate le ha superate le ha caricate e poi le ha rilasciate le ha caricate e poi le ha rilasciate a un certo punto le conosce così bene che le vede con la propria percezione intorno a se stesso no? e quindi questo è il vero riconoscere le segnature della natura sì, eh, possiamo scrivere anche migliaia di libri, probabilmente aiutano un po' la persona che ancora è agli inizi. Ma non si pensi veramente che tutte le persone possono mettersi a fare magia. Ma perché questo, attenzione, non è una cosa di esclusività, è una cosa di addestramento e di praticità. Ad esempio, l'elemento del fuoco in noi, così come l'elemento del fuoco fuori da noi. Se tu hai passato tre mesi a lavorare sul fuoco dentro di te, a evocare la forza del fuoco, a bandirla, quindi a tornare ad uno stato equilibrato e sereno, a rievocare la forza del fuoco dentro di te, Vedere che ci sono degli squilibri, degli sbilanci, dov'è che il fuoco è avampato e non controllabile, dov'è che invece è scarso e quindi, anzi, avrei bisogno di più fuoco in quell'aspetto, no? Veramente è, è una conoscenza eh, cosmica di te stesso. Una persona che per tre mesi, ad esempio, si è esercitata su questo, è chiaro che sarà differente. Il fuoco per questa persona, rispetto ad un'altra persona che mai ha applicato la pratica e l'esperienza sul fuoco. Ecco che veramente un rito fatto da un mago, lo stesso identico rito, gli stessi identici procedimenti, gli stessi identici ingredienti, lo fa un'altra persona e non funziona. Ecco anche perché viene detto che il mago non ha bisogno di nessun oggetto, in realtà, e di nessun artefatto. Ovviamente uno li può usare tranquillamente, ma se nel caso in cui non ce li avesse perché si trovasse in un'isola deserta, il mago non ha perso la propria arte. Il motivo è questo segreto di cui ti sto parlando in questo video, cioè che le potenze, che il mago poi va ad esercitare anche nel mondo che lo circonda, sono già insite ad uno stato calmo, dormiente, dentro di sé. I poteri che lui ha acquisito con la conoscenza esperienziale e pratica di tali forze e la ritmizzazione di tali forze gli permette in uno schioccare di dita di accedere e di attivare tali specifiche forze. Ma questo guarda che lo puoi trovare riguardo qualsiasi cosa. Anche nella divinazione, per esempio con i tarocchi, ogni figura degli arcani maggiori, ogni seme dei tarocchi, ogni sfumatura, ogni colore, ogni potenza, se viene concentrata l'attenzione lì e quindi viene fatto un lavoro profondo per gli arcani eccetera eccetera è chiaro che dopo un anno di lavoro profondo con i tarocchi in cui ogni giorno ti sei messo lì a evocarne le potenze, a conoscerli e ovviamente hai avuto un cammino di conoscenza incredibile e di liberazione tu accanto ad un'altra persona che magari i tarocchi li vede per la prima volta è chiaro che tu hai accesso a tali poteri, a tale conoscenza, in un attimo, e questa persona, potesse fare le stesse cose che fai tu, non funzionerebbero. Perché nel sottile tu hai accesi questi poteri. E quindi li puoi evocare a tuo comando e volontà. Questa è anche la vera arte, trasformata in un altro ambiente, ma... Questa è anche la vera arte dell'evocazione degli spiriti, dei principi e di qualsiasi tipo di intelligenza. Ecco perché veniva detto che l'intelligenza, dopo un certo lavoro fatto con essa, ti dona il suo proprio sigillo. Questo atto meraviglioso che accade è esattamente quello di cui ti sto parlando. Cioè da quel momento tu hai la possibilità di chiamare l'intelligenza in ogni momento in cui ne hai bisogno. E un'altra persona che invece non ha accesi questi filamenti nel campo sottile, bene, un'altra persona che fa la stessa cosa, probabilmente usa lo stesso sigillo, non funziona. Questo è molto importante da capire. Infatti, eh, per esempio, i rituali che io metto nel mio sito, eccetera, eccetera, sono fatti in un modo un po' particolare. Ci lavoro molto prima di poterli pubblicare, proprio perché cerco per il più possibile che siano aperti un po' a tutte le persone. Ma ti basta andare a leggerteli per bene come devono essere fatti che vedrai che non sono assolutamente così semplici e così uh, alla di bibu e in un attimo sono fatti oppure prendi la candellina, fai la preghierina e la cosa si manifesta no, non sono fatti in questo modo in questo modo ci arrivi dopo un po' di lavoro quando, come detto, l'intelligenza ti dona il suo nome o il suo sigillo allora chiaramente non devi più ogni volta metterti a rifare tutto il lavoro, ma puoi accendere il sigillo e l'intelligenza opererà per te. Ma, lasciato stare questo, vedrete comunque l'applicazione della scienza magica a tali riti. Ti invito veramente ad andarli a vedere, ne ho fatto uno sul denaro e un altro... Um, non mi ricordo... un altro su... E un altro sulla protezione divina, cioè se uno fosse vittima di qualche tipo di malocchio, fattura, o comunque si sentisse un po' sfortunato in certi ambienti, eh, può usarlo veramente e funziona alla grande. Bene, leggiteli, non, non tanto per farli se non, se non vuoi, ma per vedere come funziona la magia. Perché vedrai l'applicazione proprio scientifica di... Tutti i procedimenti, di tutte le forze, cioè la ripetizione di suoni, che sono frequenze e quindi anche vibrazioni, determinate con un'altra frequenza, che è quella della luce, che è quella del simbolo. E tutto ciò, ovviamente, eh, fatto per il numero di volte esatto corrispondente a tale simbolo, a tale lettera. Beh, ecco, devo dire che la magia delle lettere e dei numeri è la più accessibile. Al, al grande pubblico, cioè alle persone che poi non hanno intenzione nella loro vita di essere uh, dei veri maghi o delle vere streghe, però vorrebbero provare ad applicare questa conoscenza magica almeno il più possibile, ad applicare qualcosa per migliorare la propria vita. La magia delle lettere e dei numeri è esattamente la più indicata. Anche la magia della forma, però, anche lì la magia della forma e la magia del suono andiamo a dover lavorare sugli su enti che la compongono, no? E quindi dobbiamo iniziare un lavoro su questo, iniziamo a spostarci nella via poi eh, magica. Ma la magia delle, dei numeri, il principio spirituale delle lettere, il principio materiale, invece, proprio perché è praticamente numerica, eh, anche una persona normale, no? Se dicesse a a, a a a a a, emana la frequenza della A. Chiaramente, uno che ha la conoscenza magica della A eh, avrà un altro tipo di esperienza, un altro tipo di successo, ma. In quel modo in cui io l'ho messi, nel modo in cui l'ho scritti, con i simboli giusti e le frequenze giuste, voi andate veramente a emanare e manifestare il giusto raggio eh, di azione per cui sono stati fatti. Quindi per capire un po' come funziona la magia, io ti consiglio di andarli a vedere, a leggere proprio il procedimento e, e vedrai, proprio leggilo in un modo come se tu dovessi capire che cosa si va a muovere, perché... La magia non è superstizione. Se le persone appunto iniziano a credere così, tanto per credere, senza porsi domande, si inizia a cadere molto più in basso. E se la via è fatta solo di questo, si va in una sorta di stregoneria. Cioè che tu fai le cose senza sapere perché le stai facendo e senza sapere più che altro cosa stai facendo. Ecco che quindi la magia non è fiction, la magia non è illusione, illusionismo, ma anzi è la via per uscire dall'illusionismo in cui viviamo, fatto certamente da un grandissimo mago.